Buongiorno, come staff della Banca Dati Prosa abbiamo deciso di realizzare questo tutorial per alcune innovazioni e nuove opzioni che la Banca Dati presenta eh, a seguito di esigenze dovute all'inserimento dei gruppi di cammino che fa riferimento anche al, al programma 2 del piano regionale di prevenzione quello nuovo 2020-2025 quindi procediamo con, con questo breve, breve video per capire insieme eh, quali sono queste nuove opzioni cosa troverete nella banca dati, nell'area riservata della banca dati e come potete sfruttare al meglio per le vostre aziende queste opzioni andiamo sulla banca dati nel menu dell'area riservata andiamo su inserimento. Come vedete ci sono eh, per la regione Piemonte una serie di eh, progetti precompilati, cioè dei progetti che hanno eh, al loro interno delle, eh, delle parti già compilate, delle parti già scritte eh, per agevolare tutti, tutte le AS nel caricamento. L'ultima è stata aggiunta recentemente e riguarda proprio un progetto precompilato che è sui gruppi di cammino e l'abbiamo chiamato comunità attive gruppi di cammino e fa riferimento appunto alla, al programma 2 e non, con questo tutorial non ci addentreremo nella, nella spiegazione di come inserire un progetto, in particolare un progetto precompilato che ha già delle facilitazioni perché è, rimane le stesse criteri che rimangono per, per, gli, per tutti gli altri progetti, soltanto ci sono degli elementi già precompilati. Vi ricordo che potete leggere eh, tutte le, tutto ciò che vi serve eh, sapere su questo progetto precompilato nel pdf allegato, vedete qui in questo caso eh, ci sono, sono tutte le informazioni, è un testo di 10 pagine, non è neanche lunghissimo, che spiega Uh, come è stato costruito e con quali criteri il progetto precompilato e anche delle nozioni bibliografiche di evidence uh, per dare delle definizioni anche di che cos'è un gruppo di cammino e tutte le altre le altre informazioni necessarie per per comprendere quello che si sta facendo insomma eh, c'è tutto online quindi vi invito a cliccare e provare detto questo non c'è non è stato inserito soltanto questo questa facilitazione questo uh, questo progetto precompilato, ma è stata data la possibilità per tutti i progetti di poter inserire un gruppo di cammino cosa voglio dire in questo caso eh, stiamo già vedendo qui, eh, siamo nell'area di test, ma presto sarà tutto implementato nell'area ufficiale di Prosa stiamo vedendo qui che alcuni hanno fatto alcuni di voi, alcuni vostri colleghi, hanno fatto delle prove su con il progetto precompilato. Tuttavia, ci sono altre, eh, altri progetti qui su cui si può lavorare. Per esempio, io ho cliccato sul pedibus della, della, della, della, di Alessandria e come vedete è un progetto che è diverso, non è, non è quello precompilato di cui vi ho appena parlato, ma è un progetto a parte. Come vedete nella scheda progetto riassuntiva delle informazioni del progetto che c'è in prosa ci sono eh, gli obiettivi, gli interventi del 2021, del 2022, ma ci sono anche la possibilità di inserire nuovi obiettivi, di inserire... Un, un nuovo intervento magari per l'anno in corso e come nuova opzione la possibilità di inserire un gruppo di cammino cioè a parte un intervento specializzato per segnalare solo i gruppi di cammino come vedete la faccia è molto simile a quella che già conoscete eh, degli interventi di prosa con delle facilitazioni con un percorso guidato più semplice e più veloce da compilare allora eh, la compilazione di queste, di queste schede intervento eh, speciali particolari sui gruppi di cammino eh, saranno utilizzate da voi con due modalità la prima modalità è che si inseriscono singoli gruppi di cammino, quindi si fanno a ripetizione. Si utilizzano queste schede intervento specializzate più e più volte per caricare gruppi di cammino con caratteristiche diverse. La seconda modalità è utilizzare uno solo di questi eh, progetti, scusate, di questi interventi specializzati che abbiamo inserito per caricare. E accorpare più gruppi di cammino che hanno le stesse caratteristiche tutti in una scheda quindi in pratica se faccio la stessa cosa per esempio in cinque città utilizzerò sempre soltanto un, un gruppo di cammino eh, che qui vi facciamo vedere questa una sola scheda eh, o per esempio se lo stesso gruppo vi viene fatto in giornate diverse e quindi ci sono persone diverse sarà utilizzato sempre e solo questo questa scheda intervento quindi ripeto due modalità diverse se i gruppi di cammino sono diversi quindi utilizzeremo una scheda di queste per ognuno di essi se invece hanno caratteristiche simili se sono la stessa cosa ma fatte in tempi diversi in luoghi diversi allora saranno tutti accorpati in un'unica scheda adesso lo vediamo inserisco il titolo l'anno io suggerisco se è eh, suggerisco sempre di dividere se c'è la pausa estiva quindi facciamo da gennaio 2022 a giugno 2022. Mettiamo in questo caso un obiettivo che c'è già, se no si poteva aggiungere anche prima, mettiamo comunità come eh, setting e decidiamo i comuni in cui andiamo a fare sempre e solo questo tipo di gruppo di cammino, in particolare faremo in questo distretto, faremo cinque gruppi di cammino ma che saranno... Che sarà però lo stesso, la stessa tipologia fatto in cinque comuni diversi, e andiamo a salvare i dati. Ecco che la scheda si trasforma e non più, presenta non più sette diverse sottoschede, sette aree diverse da compilare, ma soltanto tre, perché stiamo parlando appunto solo di un gruppo di cammino, eh, e quindi è una cosa specifica, richiede meno, meno informazioni. Detto questo, andiamo nella pagina... 2 uh, target setting e metodi in questo caso non abbiamo un target speciale un target preciso solitamente per adulti e qui salviamo sempre meglio da tra un salto e l'altro e qui nell'ultima nell'ultima scheda il numero 3 il vero la vera innovazione di questa, di, di questa metodologia. Selezionando i comuni al primo ingresso, vediamo che i comuni sono salvati qui dove c'è scritto elenco gruppi. Qui Prosa calcolerà il numero di gruppi di cammino che voi state mettendo, segnalando. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'intervento è lo stesso, cioè gruppi di cammino per adulti qualsiasi tipo di target, basta che siano adulti. Fatto in questi cinque comuni, quindi già qui prosa conta cinque gruppi di cammino, anche se la scheda è uno, cinque gruppi di cammino. Cominciamo a descriverli. C'è una parte dove c'è da scrivere ora, giorno, ora, periodo. Qui mettiamo lunedì e giovedì ore 18 gennaio giugno durata 2 ore iscritti 20 indirizzo via roma 1 parco tal dei tali contatti silvano 333 333 333 3 3 3 3. Attenzione, come vedete qui sto mettendo i riferimenti eh, del, del, dei leader, dei riferimenti eh, di persone, quindi attenzione di eh, sempre avere il consenso dei dati. Eh, il consenso delle informazioni personali che si, si caricano su prosa non solo qui in generale eh, perché abbiamo avuto vari problemi di persone che hanno visto il proprio in, eh, indirizzo email privato e il proprio cellulare su google e ci hanno chiamato attenzione bisogna chiedere il consenso prima di inserire dati personali qui si può inserire appunto il riferimento eh, un sito, gruppidicammino.it, eh, l'indirizzo seg della segreteria, dell'associazione o dell'ASL, insomma qua si possono fare eh, tutte le, eh, come dire, si possono inserire tutto quello che serve per dare dei riferimenti e infine eh, una descrizione sommaria, per, non necessaria, si può lasciare vuoto questo campo Uh, appunto qui l'esempio è passeggiata eccetera attenzione in questo in questo uh, specifico campo quello che è veramente importante quello che conta è l'indirizzo per la mappa contano tutti i dati ovviamente ma ci serve per costruire poi la mappa dei gruppi di cammino in tutto il Piemonte l'indirizzo preciso dove, per esempio, avevo, non, avevo inserito, eh, non avevo inserito il, il, il, il cap, eh, eccetera, eccetera. In questo caso Google riconosce esattamente dove parte il gruppo di cammino e lo posiziona sulla mappa di Google. Ora possiamo inserire... Un nuovo gruppo di cammino nel comune di Cuccaro, Monferrato e possiamo fare questa volta martedì e venerdì, stavolta alle 19, gennaio e giugno, due ore 25 iscritti via Matteotti 1 15 037. eccetera eccetera in questo caso salviamo i dati in questo caso abbiamo due gruppi di cammino un'unica scheda molto molto importante eh, abbiamo accorpato lo stesso gruppo di cammino e anche se il, il, il sistema li conta tutti sono fatti in due comuni diversi quindi sono due eh, ciò che differenzia all'interno di questa scheda i vari gruppi di cammino sono sicuramente eh, il comune di svolgimento, i, lo, i dati logistici, il periodo di effettuazione, gli appuntamenti settimanali, l'ora durata, gli iscritti, il luogo di ritrovo e i riferimenti di capo camminata. Quindi questo sistema è stato implementato ed utile per accorpare tutti quei, lung quei lunghi elenchi di interventi che poi a livello fondamentale fondamentalmente erano lo stesso gruppo di cammino ma fatto in, in luoghi diversi, in giorni diversi, con persone diverse, ma era la stessa cosa. Quindi Prosa registra la cosa, l'intervento e poi conta... I gruppi di cammino in base a tutte le varie specifiche, specifiche che vi ho, vi ho appena illustrato come differenziare i gruppi di cammino perché utilizzare più schede nel caso per esempio qui abbiamo messo questo era un gruppo di cammino per adulti nello stesso progetto facciamo finta io voglio inserire del nordic walking per adulti Cambio scheda. Quindi ritorno al progetto. Vedete qui è stato salvato si Prova Silvano. Ne inserisco un'altra e scrivo Prova Fit Walking Silvano. In questo caso tutto come prima. Comunità. Eh, se sono cambiati i, i comuni bene, se no li mettiamo gli stessi. Salva i dati e prosegui questa volta sempre per adulti, ma fit walking, quindi non è più la stessa cosa, uso la parola cosa per, giusto per capirci, ma stiamo parlando di interventi, non è più lo stesso, perché non è più un gruppo di cammino, è fit walking o nordic walking, non mi ricordo cosa avevo detto prima, non è più la stessa cosa, quindi la scheda è differente, saranno due, perché? Perché si differenzia per la metodologia del gruppo di cammino. Se fosse stato invece un gruppo di cammino, ok, lo stesso, come, come prima, ma stavolta rido, rivolto a minori, allora avremmo fatto comunque un'altra scheda, perché il destinatario era specifico e diverso nel quello che abbiamo inserito prima non c'era un destinatario specifico, era per adulti, quindi potevano esserci anziani, settantenni, sessantenni, quarantenni, non c'era un target specifico. In questo caso il target specifico c'è, quindi l'intervento cambia. Minori oppure poteva essere con patologie specifiche. Poteva eh, quindi patologie specifiche, oppure poteva essere eh, per eh, situazioni particolari, altro, potremmo mettere altro, eh, solo per donne, solo per lavoratori, insomma se il destinatario è particolare, è specifico, allora va fatto un altro intervento utilizzando questa scheda. Torniamo all'esempio dei minori o degli anziani, possiamo fare anziani, fit walking per anziani, un po' più, diciamo Nordic walking per anziani, una cosa un po' strana, forse non è realistica, è Salviamo e proseguiamo e ovviamente come prima c'è l'elenco dei gruppi dei vari, dei vari eh, comuni attenzione perché nello stesso comune io per esempio non ho fatto l'esempio prima lo faccio adesso potrei avere un fit walking il lunedì e giovedì alle 17 da giugno a anzi siccome Vabbè, da giugno a da gennaio, scusate, a giugno, durata ore 2, iscritti 15. Via, faccio sempre la solita via via Roma 1, 15, 0,57, Lugarolo, Alessandria. Silvano eccetera eccetera passeggiata no anzi fit walking eccetera eccetera e salvo attenzione perché nello stesso comune io posso aggiungerne un altro nello stesso comune di Frugarolo si fa un altro fit walking quindi lo stesso ma stavolta il martedì e il giovedì il venerdì scusate facciamo lo stesso formato sempre alle 17 da gennaio a giugno sempre nello stesso luogo via Roma 1 15 057 riferimenti descrizione come vedete nello stesso e salviamo ovviamente perché altrimenti o oh, non ho salvato gli iscritti perdonate vedete si può tornare modificare due ore facciamo 10 iscritti salvo i dati in questo momento nello comune nello stesso comune abbiamo due gruppi di cammino e quindi il sistema in, vede inserita una sola scheda ma conta due gruppi di cammino quindi noi potenzialmente in cinque comuni se ci sono tre diverse metodologie nello stesso comune, potremmo avere anche 15 gruppi di cammino, anche 20 gruppi di cammino, 50 gruppi di cammino, tutti accorpati per le stesse caratteristiche, utilizzando però stavolta soltanto una scheda. Questo è fondamentale, non serve più quindi eh, scrivere per ogni gruppo di cammino una scheda intervento, perché la banca dati risultava illeggibile troppe troppe eh, eh, interventi e si visualizzavano veramente male per alcuni progetti e attenzione perché eh, con questa modalità il titolo anche deve essere aggregante non possiamo più scrivere il comune nel titolo non possiamo scrivere fit walking per Frascaro, Frugarolo, Monte Castello, Pietramarazzi, Valenza, da giugno a gennaio è un titolo che non funziona bisogna scrivere un titolo che ha corpi, come per esempio Fit Walking, Asli di Alessandria, periodo giugno-gennaio. Comunque dei, bisogna trovare un titolo che sia anche molto comunicativo e che dia le giuste informazioni, soprattutto per chi visita il progetto da fuori e che vede uno sproloquio di, di interventi che poi alla fine fondamentalmente sono lo, è, è lo stesso. E non capisce quindi attenzione al titolo anche il titolo deve essere un titolo che accorpa e che è, sia chiaro e comunicativo detto questo la visualizzazione come vedete qui degli interventi è la stessa prova prova fit walking e con questa eh, con questa modalità eh, noi speriamo di poter organizzare i dati delle, dei gruppi di cammino in maniera più funzionale e speriamo con questo percorso guidato, molto guidato e personalizzato di poter aiutare voi eh, nel caricamento eh, e nella rendicontazione grazie, alla prossima